pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati questa quarta domenica è la celeberrima domenica del buon pastore dove la chiesa prega in particolare per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata quindi vi raccomando preghiamo per questa santa intenzione e a voi genitori in ascolto pregate generosamente che dio chiami ma non a cominciare dalla porta accanto Qualcuno potrebbe pensare che il tema del buon pastore sia qualcosa di devozionistico o di bambinesco. In realtà è qualcosa di decisivo. Per quanto ci si possa ritenere autonomi, tutti abbiamo bisogno di pastori, di qualcuno che si prenda cura di noi sin da quando siamo piccolini, di qualcuno qualcosa che guidi la nostra vita, le nostre scelte. Il punto è chi ci conduce alla verità, chi ci insegna ad amare, chi ci porta oltre noi stessi, Oltre le soglie della morte, Gesù, Dio fattosi uomo, dice io sono il bel pastore. Lui è il pastore, quello vero, quello bello, che offre la sua vita per le pecorelle, che ci guida, ci protegge e ci conduce sulle sponde dell'eternità. Perciò i primi cristiani amavano raffigurare nelle catacombe il buon pastore con la pecorella sulle spalle. È lui che la porta in salvo. Di Gesù buon pastore, il brano evangelico di questa domenica mette in risalto alcune caratteristiche. Noi vediamo due punti. Primo, la relazione che Gesù ha con il credente, le sue pecore, e ciò che Gesù dona al credente. Primo punto, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Per cogliere la bellezza di queste parole pensiamo ai pastori al tempo di Gesù. E si trascorrevano il loro tempo con il gregge, arrivando a conoscere una ad una le pecorelle, dandogli anche nomignoli, e le pecorelle conoscevano il pastore e la sua voce. La notte i pastori le portavano in caverne poco profonde o nell'ovile. Talvolta era in comune, più greggi vi si radunavano. Spesso ecco di mattina una scena toccante. Le greggi uscivano al pascolo, ogni pastore camminando chiamava le sue pecore ed esse, senza confondersi, seguivano il loro pastore, riconoscendone la voce. Ecco chi è dunque il credente, uno che conosce Gesù, cioè che vive una relazione intima e profonda con lui, che ne ascolta la voce e la segue. Tutto qui, concreto e semplice. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, c'è dunque un ascolto che fa sentire conosciuti, un ascolto che conduce all'intimità con Dio. Dio infatti ci conduce così, parlandoci, e ci parla nello Spirito Santo attraverso il Vangelo, per mezzo della Mamma Chiesa, specie a Messa, nell'interiorità. Con la sua parola Gesù parla al nostro cuore, facendoci sentire conosciuti, amati, compresi fino in fondo, ed è l'ascolto di questa parola che conduce alla conoscenza, cioè all'esperienza intima di Dio. Perciò Isacco di Ninive diceva, ricordatevi di Dio, rimanete vicini e obbedienti nei giorni della prosperità, potrete contare sulla sua parola nei giorni difficili, poiché la preghiera vi renderà sicuri della sua presenza costante, rimanete incessantemente dinanzi al suo volto, pensatelo, ricordatelo nel vostro cuore, altrimenti se lo incontrate appena di tanto in tanto rischiate di perdere la vostra intimità con Lui. La familiarità tra gli uomini avviene mediante la presenza fisica. La familiarità con Dio consiste nella meditazione e nell'abbandono in Lui durante la preghiera. L'ascolto dunque conduce all'intimità. Quante volte ho sentito dire da persone che partecipano attivamente all'Eucaristia o che meditano il Santo Vangelo dire, ma questa parola sembrava rivolta proprio a me, sembrava mi leggesse dentro, avevo questa cosa in mente e ho trovato la risposta. Sì, miei cari, è proprio così. Il Signore ci parla, quella parola la percepiamo rivolta a noi direttamente. Il Vangelo non è lettera morta, è parola di Dio che parla personalmente a ciascuno, e ci chiama ad una risposta. Emblematico a tal proposito, vista anche la giornata dedicata alle vocazioni, l'esperienza di San Francesco d'Assisi, una tradizione narra dell'ingresso di Francesco, insieme a Bernardo, suo primo seguace, nella chiesa di San Nicolò, dove, ispirato dal Signore, aprì per tre volte il libro dei Vangeli, trovando successivamente le tre espressioni Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri. Non portate nulla durante il viaggio. Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. La reazione di Francesco mostra che egli accolse quelle parole evangeliche come parole vive, rivolte a lui e a Bernardo, parole alle quali obbedire e da mettere in pratica subito. E disse, questa è la vita e la regola nostra e di tutti quelli che vorranno unirsi alla nostra compagnia. Ecco, vedete, per San Francesco le parole del Vangelo erano consigli da seguire, comandi a cui obbedire, parole di Dio con il quale entrare in dialogo e rappresentavano per lui la rivelazione della volontà del Signore. Tant'è che lui dirà nel suo testamento, dopo che il Signore mi dette fratelli, nessuno mi mostrava cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. La rivelazione di cui parla non si riferisce ad alcun fenomeno mistico straordinario ma all'ascolto delle parole evangeliche che segneranno la radicalità della sua vita. Le pecorelle dunque ascoltano, si sentono conosciute e seguono. Seguire Gesù, dunque fare ciò che lui dice, è conseguenza dell'averlo ascoltato e dell'essere entrati in intimità con lui. Il conoscere man mano il suo amore, la sua bellezza, la luce della sua verità ti portano a volergli obbedire, a volerlo seguire. Seguirlo non è uno sforzo volontaristico, ma è più un'opera di assecondamento a quella parola che Dio ha seminato nel nostro cuore. Si tratterà poi di seguire quella voce tra le tante voci, lasciandoci guidare da Lui nelle vicissitudini di ogni giorno, esercitando l'arte di discernere, nelle concrete situazioni della vita. Il secondo punto è che cosa dona questo bel pastore alle sue pecorelle? Tre cose meravigliose. Gesù dice io do loro la vita eterna, non andranno perdute in eterno, nessuno le strapperà dalla mia mano. Primo, io do loro la vita eterna, zoe aionion in greco, cioè la vita piena, indistruttibile di Dio già ora vita seminata in noi come germe potente, come linfa vitale, mentre la vita biologica giorno dopo giorno si consuma, la vita di Dio in me, che mi dona Gesù, alimentata con i sacramenti, cresce e si rinnova, conducendomi verso la pienezza. E secondo, non andranno perdute in eterno. Quanto è bella questa promessa! Tutti in fondo abbiamo paura di perderci, di perdere la vita, di perdere il bene fatto, di perdere le persone care. Gesù dice, con me non andrai perduto. E permettetemi, se sei con lui, nulla di ciò che vivi, di ciò che profuma d'amore e di sacrificio andrà perduto. Non andrà perduta una goccia del tuo sudore versato per amore. Non andrà perduto un secondo della tua agonia sul letto di dolore. Non andrà perduto il male sopportato, che lì per lì sembrava averti vinto e schiacciato, non andrà perduto il bene fatto, anche un solo bicchiere d'acqua dato, quel bene in cielo a pienezza sarà portato. Infine Gesù prosegue con un raddoppio straordinario, nessuno le strapperà dalla mia mano e se avessimo ancora dubbi nessuno le può strappare dalla mano del padre mio il padre mio è più grande di tutti e io e il padre siamo una cosa sola. Cari fratelli e sorelle, la vita può strapparci la salute, i beni, può anche toglierci le persone care, ma niente può strapparci dalle sue mani. In lui la nostra vita è al sicuro, come passerotti nel nido, come bimbo tra le braccia della mamma. Quanto ci fa bene pensare, io non sono mio, io sono di Dio, la mia vita gli appartiene, la vita delle persone che amo non è mia, è sua, siamo cosa sua, apparteniamo a lui. Allora mi sento al sicuro, mi sento protetto, so che non ho nulla da temere, nulla di cui aver paura. Affronteremo cose grandi, cose belle, prove dure e difficili. Ma Dio è più grande, è più grande del nostro cuore, è più grande del nostro peccato, è più grande di tutto ciò che ci può angustiare. Se siamo in Cristo, nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio, nulla può vincere il suo amore per noi. Ciò che conta è ascoltare Lui, amare Lui, seguire Lui, e in Lui la nostra vita è al sicuro. A me nulla appartiene, ma io appartengo a Lui, e questo...